Ciao a tutti. Oggi prepareremo i biscotti al burro di mandorle e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono: burro di mandorle, uovo, gocce di cioccolato fondente, farina di tipo 0, sale, bicarbonato, zucchero di canna, vanillina e latte di mandorla. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo il burro di mandorle, il bicarbonato e il pizzico di sale. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. aggiungiamo l'uovo, il latte di mandorla e la vanillina facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 Questa sarà la consistenza che avremo ottenuto. Adesso aggiungiamo la farina, le gocce di cioccolato fondente e facciamo amalgamare per un minuto antiorario, velocità 4. L'impasto è pronto, formiamo delle palline e trasferiamoli in una teglia rivestita con carta da forno. Abbiamo formato i nostri biscotti, adesso li posizioneremo in frigo per 10 minuti e poi li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. biscotti al burro di mandorle e gocce di cioccolato grazie e alla prossima ricetta